versate questa dentro eccoci arrivati a Omotesando sempre con Andy e la sua amica che bella stradicciuola mi ha portato Bye -bye. questo è un video epico facciamo foto? E senza prangia l'acqua è potabile è un cipolla ah. Buongiorno a tutti ragazzi, nuova colazione con l'avena, le proteine e il caffè Comunque volevo aggiornarvi sul fiore di ieri Guardate come cresce bello e rigoglioso Non siete orgogliosi di me? Io sì Vedete, ormai c'ho il... Pollice verde! Inoltre mi berrò anche questo juice fatto tutto col cheo. È amaro, però fa veramente bene per la salute. E costa ben 10 euro. Quindi me lo bevo. Pronti per una nuova giornata assieme? Si parte! Adesso sono pronto per andare uno shooting con Yuka anche oggi. Nuovo shooting, nuova marca, nuovo post per Instagram. Siamo pronti, Yuka, facciamo? Facciamo? Foto! Foto! bene. Adesso vedete la yuca anche come è diventata fluente in italiano E per pranzo invece cucinerò naan, cucinerò indiano Quindi veramente sarà un video fantastico Che giornate impegnative, giornate... Impegnative in, in, in, in... <ride> Impegnative Impegnative? Eh sì Le borse sono proprio fighe però non è che mi stiano molto bene Comunque ho optato per questa bianco e nero Oggi è proprio preparazione estrema per queste foto di Instagram Sono in crocs Adesso comunque su questo panda faremo delle foto figherrime Yuka è già pronta Cosa non farei per voi? L'acqua è potabile Oh ragazzi ho fatto delle foto Con i capelli tutti all'indietro E sono venute ben otto Ben otto devo dire Adesso ne faccio altre Vedrai che verrà un cesso a pedali Però mo io ci riprovo Senza frangia, ragazzi Senza prangia Questo è un video più unico che raro Anzi oserei dire epico Cosa ne pensate? Vi lascio poi la foto qui Guardate quanto è carino questo gattino. Ma a me? Ma che faccio sto gatto? Cazzo, cosa hai visto? Un video di Sebastiano Serafini in Giappone che ti vedo scioccato. Metto i gatti perché se vi faccio cagare io eh, non possono farvi cagare i gatti perché chi odia i gatti? E, e guardate se non sembra che mi sono bisciato addosso. Ma che situazioni ragazzi farei l'Instagrammer sì l'influencer come gli piace dire a macchia latte <ride> ciao maccia e poi volevamo dirvi la foto della borsa borsa Forse, ah, se ha detto che sono figo, mm, grazie, poi ti do 5 euro. La foto non è venuta un granché, però vi chiedo un favore: potete seguire questa marca su Instagram? Ve lo lascio qui perché, veramente, la foto non è venuta sto granché, quindi, se lo seguite e sono contenti, allora non si incazzano che la foto fa cagare. Quindi, se mi fate questo piacere, vi mando un abbraccio, se no, tranquilli, non disturbatevi. E comunque vi lascio la foto che ho fatto anche con loro. L'ho messa sul mio Instagram, vi lascio il mio Instagram qui, andatemi a seguire su Instagram, così siamo tutti felici. E adesso vado a cucinare la naan. Oggi per pranzo mi cucinerò una naan. Aggiungiamo un po' d'acqua, un po' d'olio e poi bisogna mescolare. Ecco come si fa la naan indiana. Mescolate con cura. Guardate, Master Chef. la prima volta che provo a fare la naan indiana, quindi non so se mi verrà ma io spero di sì che ne dite sto facendo un buon lavoro dovete continuare a fare così per ben 5 minuti ragazzi 5 minuti come le speedy pizza speedy pizza pindus! amici in 5 minuti amici sono contento per tutte le persone che sono Mangio come, mi avete scritto che vi piacciono le sfide pizza? Perché anche a me piacciono, quindi bravi, bravi. 5 minuti solo, 5 vedrai. Comunque è la prima volta che cucino indiano. Oddio, non è che proprio la sto cucinando. Cioè, si, sì, la sto cucinando, però il curry non è che lo faccio oggi. C'è cioè quello pronto, però. Tenta. verrà bene, non verrà bene. Lo comunque l'impasto sembra aver preso proprio una bella rotta quindi bene bene bene bene bene che ne dite? direi che non è male ne facciamo quattro, eccole qua le nostre nannine adesso bisogna lasciarla qui così per 10 minuti quindi a dopo sono passati 10 minuti quindi adesso ci mettiamo a fare le nan e a dargli la forma di nan purtroppo non c'ho il mattarello quindi dovrò farlo con le mani ma eh, forse riusciamo a farlo lo stesso ricordiamo che la nan ha questa forma un po' a piede diciamo ed ecco qui la nan adesso è venuto il momento di metterla in padella rimuoviamola con cura e mettiamola in padella e mettiamo il coperchio e questi sono i curry che cuciniamo oggi Il butter chicken che è famosissimo che sarebbe il pollo al burro E poi questo che è super speziato che è quello sempre chicken curry Però con tre diverse spezie dentro di cd. Ecco qui che mettiamo il curry giù nell'acqua che si scalda E lo lasciamo qui a riscaldarsi per un paio di minuti E voilà! Giriamo la nostra... nan mm. Che profumo ragazzi versiamo il curry nel nostro pratica ciao Oh, guardate com'è rosso, oh mio dio sembra super piccantissimo, ma il pollo non esce Esci pollo, donna è incandescente sta cosa, però meglio se aprivo l'apertura che c'era invece che usare le forbici, bene bene bene bene e adesso proviamo la mia nan Per la prima volta sul piccolo schermo Sarà buona o non sarà buona Comunque buon pranzo e buon appetito a tutti Mmm, Ma uguale a quella del ristorante Ma che buono È anche morbida Guardate com'è morbida Pugno pugno pugno In giapponese quando tipo c'è un po' di grasso C'è pugno pugno Che non è una cosa negativa necessariamente Tipo soffice Sono davvero soddisfatto Se mi state guardando Ovviamente direi che Masterchef Chef. Eh, mi possono tranquillamente invitare La prova è stata altamente superata Io vorrei assaggiare questo Curry indiano fatto da me Oddio vabbè questo era un po' in bustina Però dai ci siamo capiti Almeno ci ho messo tanto amore per fare questo video Bene ragazzi adesso vi insegno a fare il riso alla giapponese Siete pronti? Versate questa dentro Eccola qui Praticamente una di queste sarebbe una porzione Quindi di solito quando faccio il riso Ne faccio 5 E voilà 5 20, 20. Adesso laviamo un po' il riso Bisogna lavarlo così Bisogna fare proprio con molta forza bisogna lavarlo E vedete che l'acqua diventa tutta bianca Questo è molto molto molto importante Se non lo fate il riso non diventa buono Praticamente lo dovete lavare finché l'acqua non diventa più bianca sostanzialmente Vabbè quindi continuo a lavarlo finché è pronto E poi lo mettiamo in pentola E qui siccome sto facendo 5 porzioni Mettiamo l'acqua fino al 5 E adesso la sistemiamo qui La chiudiamo e un'ora prima che la vogliamo mangiare basta premere questo bottone e il riso si farà come per magia Preparato il riso ho deciso di saltarlo un attimo con la neghi Che così diventa un po' più buono e saporito. Che fame che ho ragazzi Ed ecco qui il riso pranzo di oggi Buon appetito Visto che ho cucinato indiano con tale successo ho deciso di andare a festeggiare a Shibuya a un evento di moda Quindi adesso si parte per Shibuya restate con me Eccoci all'incrocio più incasinato di Shibuya Adesso vado qua davanti a Tsutaya E eh, che devo aspettare il mio amico che si va all'evento Tra l'altro, piccola notizia In tutta Shibuya adesso funziona il wifi, gratis Yeah! Mi ha detto che mi aspetta al secondo piano Quindi vediamo dov'è Vabbè, eccoci arrivati all'evento Che è praticamente tipo una galleria fotografica Di tutte queste cose E c'è anche Andy, saluta Ciao Ciao <ride> Anche lui è nella, nel gruppo che stiamo facendo Di cui ancora non vi posso Posso dire molto, comunque vabbè. Non credo che rimarremo qui molto, ma. comunque è interessante. Mi sembra di essere tornato un po' quando facevo rocks. Quanti fiori? A proposito, avete scaricato flower? Saliamo in taxi. Eccoci arrivati a Omotesando Sempre con Andy e la sua amica. Can I put it up? Yeah, sure. Ciao. Introduce Ciao. yourself. Which language is it? Italian. Oh, Italian buongiorno buongiorno but you can speak French, right? Yeah, so I heard ok and cheta. Cheta. cheta Guardate in che bella stradicciuola mi ha portato grazie vabbè sono arrivate tutte queste patatine tra un po' mi devo spostare che devo andare a cena quindi ci vediamo dopo ciao e anche oggi non ho resistito si mangia il tantamelo È veramente buonissimo e piccantissimo Però me lo pappo per voi A voi vi piace il piccante? Fatemelo sapere nei commenti Gozo Samade è stato buonissimo Sono appena tornato a casa di corsa Perché ho una missione da fare The Last of Us ma non il gioco Ma a vedere il riassunto di Lilletta Perché sì, dovete sapere Che Youtube non mi ha mai mandato la notifica E io aspettavo la sua review da Non sapete quanto quindi adesso mi vedo Il video di Lilletta e poi me ne vado a andare anche oggi grazie mille per essere stati con me E andatevi ad iscrivervi anche al canale di Lilletta. Un abbraccio da Seba, ciao ciao Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini Nei maggiori digital store